tutti buon 2019, allora, iniziamo con un nuovo progetto, il primo progetto del 2019. Allora, io ho scelto di utilizzare questo filato della Alice Sal, allora questo è un gomitolo anzi era un gomitolo perché quello che mi è rimasto è un gomitolo da 100 grammi quindi 460 metri è 95% acrilico e 5% lurex va lavorato con l'uncinetto dell'1 o del 3 o con i ferri del 2 al 4 questo filato lo potete trovare nella merceria di Giuseppe Coletti Sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook eh, di Giuseppe Coletti, e in più vi lascerò anche il numero di telefono per chi volesse, eh, volesse contattarlo direttamente e chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato. Nella pagina Facebook potete visionare eh, i prodotti eh, di Giuseppe Coletti e anche, diciamo, i colori perché oltre a questo colore ci sono anche tanti altri colori ok allora io credo che ho detto tutto quindi adesso possiamo iniziare a lavorare il nostro progetto allora eh, cercherò di spiegare un attimo le misure allora per prima cosa noi dobbiamo prendere la nostra misura se vogliamo la scollatura come l'ho fatta io quindi dobbiamo prendere la, eh, la misura da spalla a spalla però dobbiamo prendere tutta la circonferenza tutto il giro ok io per la mia misura il mio filato il mio uncinetto io ho messo su 120 catenelle quindi ho fatto 120 più 4, 4 perché dobbiamo fare gli aumenti ok quindi facciamo gli aumenti eh, negli angoli e, lavorando un multiplo di 6 catenelle quindi mettendo su 124 catenelle io ho impostato i miei punti in questa maniera ho fatto 5 motivi davanti 5 motivi dietro e 4 sulle spalle e poi più una per ogni angolo quindi tutto come ho detto sono 124 catenelle se vogliamo una taglia più grande quindi io sto facendo una taglia taglia 44 quindi se vogliamo una taglia più grande una 46 allora dobbiamo aggiungere dei motivi in più quindi aggiungiamo 6 6 davanti 6 dietro e 6 per ogni spalla quindi in tutto dobbiamo aggiungere 24 catenelle ok se vogliamo uh, ancora una taglia eh, una taglia 40 48 allora dobbiamo aggiungere ancora dei motivi quindi sempre se 24 facciamo 168 catenelle ok quindi se vogliamo una taglia 46 144 catenelle se vogliamo una taglia 48 168 catenelle se vogliamo una taglia 50 192 catenelle se vogliamo una taglia ancora più piccola invece della 44 vogliamo una 40 42 che va bene anche per una 38 quindi sono 96 catenelle dobbiamo aggiungere anche i motivi i motivi eh, davanti dietro e sulle spalle quindi se io ammettiamo il caso invece di una 44 e voglio una 48 46 46 48 qui sul davanti io ho 5 motivi quindi invece di 5 motivi poi diventano 6 e sulle spalle io ho 4 motivi quindi davanti diventano sei motivi e sulle spalle diventano Motivi perché aggiungiamo un motivo davanti, uno dietro e uno per ogni spalla. Quindi dobbiamo aggiungere i motivi in questa maniera: per ogni diciamo taglia in più, si aumentano i motivi su tutte e quattro i lati. Ok, e una catenella in più serve per fare gli aumenti. Ok, tutto qua. Ok, adesso possiamo iniziare con la lavorazione del nostro maglione allora con l'uncinetto del 4. io ho messo sulle mie 120 catenelle 120 più 4 più 4 catenelle per formare gli angoli adesso però continuo la mia lavorazione con l'uncinetto del 3 e mezzo quindi lavorerò sempre con l'uncinetto del 3 e mezzo allora fatto le mie 120 catenelle adesso vado a chiudere a cerchio quindi giro tutte le mie catenelle così sul dritto e vado a chiudere con una maglia bassissima la mia scollatura è abbastanza larga perché io lo voglio così a me piacciono le scollature larghe allora dicevo chiudo con una maglia bassissima così rientro nella stessa maglia anzi faccio una catenella per alzarmi e poi rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa così adesso 12 catenelle salto 2 maglie e nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle Rientro nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta 2 catenelle di separazione. Salto 2 maglie nella terza maglia. Lavoro una maglia bassa 2 catenelle. Salto 2 maglie nella terza maglia. Lavoro una maglia alta. 2 catenelle, rientro maglia alta, allora ancora 2 catenelle, salto 2 maglie nella terza maglia, lavoro una maglia bassa 2 catenelle, salto 2 maglie nella terza maglia, una maglia alta 2 catenelle. Rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta 2 allora catenelle, salto 2 maglie nella terza maglia, maglia bassa. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3 motivi. Quindi faccio dopo che ho fatto la maglia bassa, faccio 2 catenelle, salto 2 maglie e nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro e una maglia alta quindi stiamo facendo il davanti e sul davanti io metto 5 motivi 5 ventaglietti quindi sono 1 2 3 4 2 catenelle salto 2 maglie nella terza maglia bassa 1 2 catenelle salto 2 maglie nella terza una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 2 catenelle salto 2 maglie allora 1 2 nella terza maglia bassa 2 catenelle e adesso faccio il primo angolo quindi salto 2 maglie vado nella terza maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro lavoro ancora una maglia alta una catenella rientro nella stessa maglia lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro e faccio ancora una maglia alta e questo è il primo angolo quindi abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, sono rientrata nella stessa maglia e ho fatto ancora una maglia alta. Dopodiché ho fatto una catenella, rientro nella stessa maglia e ho fatto una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi 4 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia di base. Adesso catenelle salto due maglie vado nella terza maglia e lavoro una maglia bassa quindi abbiamo fatto 5 motivi che questo è il davanti adesso per fare la spalla lavorerò quattro motivi qui e quindi dopo che lavorerò quattro motivi farò il secondo angolo qui poi ancora 5 motivi, angolo e poi ancora, scusate, 4 motivi da questa parte. Allora, così. Il lavoro verrà in questa maniera. Quindi 5, angolo, 4, angolo, 5, angolo, 4 e facciamo qui alla fine l'ultimo angolo. Allora adesso andiamo avanti quindi abbiamo fatto l'angolo 2 catenelle una maglia bassa ancora 2 catenelle salto 2 maglie nella terza lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle salto 2 maglie vado nella terza maglia lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto 2 maglie vado nella terza maglia lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così quindi vado avanti fino ad arrivare a quattro motivi fatto i miei quattro motivi quindi ho fatto l'ultimo poi 2 catenelle una maglia bassa nella terza maglia di base 2 catenelle adesso salto 2 maglie nella terza faccio il secondo angolo quindi vado nella terza maglia e faccio una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia lavoro una maglia alta catenella rientro ancora nella stessa maglia il lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia ancora e lavoro una maglia alta ecco abbiamo fatto il secondo angolo adesso facciamo 2 catenelle salto 2 maglie vado nella terza lavoro una maglia bassa 2 catenelle salto 2 maglie vado nella terza e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro una maglia alta 2 catenelle di separazione salto 2 maglie vado nella terza lavoro una maglia bassa 2 catenelle e arrivo fino e fino ad arrivare a 5 motivi quindi a 5 v ok quindi adesso vado avanti e arrivata al quinto motivo poi faccio l'angolo il mio quinto motivo ho fatto una maglia alta, 2 catenelle. Una maglia alta, saltato 2 maglie nella terza, ho fatto una maglia bassa 2 catenelle. Adesso salto 2 maglie nella terza maglia. Lavoro, faccio l'angolo, quindi lavoro una maglia alta 2 catenelle, avvicino un pochino, rientro nella stessa maglia e lavora ancora una maglia alta così una catenella rientro nella stessa maglia lavoro una maglia alta 2 catenelle 1 2 rientro nella stessa maglia lavoro ancora una maglia alta così ecco quindi abbiamo lavorato 4 maglie alte una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella di separazione e poi ancora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta lavorate tutte nella stessa maglia di base adesso andiamo avanti facciamo 2 catenelle salto due maglie vado nella terza e lavoro una maglia passa 2 catenelle e continuo lavoro l'altra diciamo l'altra spalla quindi devo fare ancora 4 motivi Dopo che ho lavorato quattro motivi, alla fine lavoro l'ultimo angolo, ok? Quindi adesso andiamo avanti a lavorare i motivi e ci ritroviamo alla fine quando dobbiamo fare l'ultimo angolo. Ora ho lavorato i miei quattro motivi, 1 2 3 4. Ho fatto le, le due catenelle ho saltato due maglie nella terza maglia ho fatto una maglia bassa 2 catenelle e adesso vado a fare l'ultimo angolo quindi lavoro vado qui e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta quindi io adesso qui avevo iniziato a mettere dei marcapunti quindi metto dei marcapunti in tutti gli angoli così non me li perdo perché è facile man mano che si lavora poi saltare gli angoli ecco quindi abbiamo fatto L'ultimo angolo, una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta, una catenella di separazione, poi sono rientrata nella stessa maglia. Ho lavorato ancora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta adesso faccio 2 catenelle: 1-2 e vado a chiudere nella maglia bassa. Abbiamo iniziato con una maglia bassa quindi vado a chiudere proprio qui nella maglia bassa con una maglia bassissima ok stringo un pochino il filo iniziale ok adesso con delle maglie bassissime dobbiamo arrivare proprio qui nella prima maglia alta quindi vado nelle catenelle e cammino con delle maglie bassissime così Arrivata qui alla prima maglia alta, vado sotto così in questa maniera, sotto la maglia alta, sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia bassissima così, una catenella, allungo adesso la maglia, dobbiamo fare dei punti puff, quindi allungo la maglia, prendo il filo, giro leggermente il lavoro perché adesso dobbiamo lavorare proprio sotto la maglia alta qui quindi vado inserisco l'uncinetto prendo il filo e tiro quindi abbiamo fatto il primo 2 3 4 facciamo 5 perché il filato è sottile quindi ci sta quindi abbiamo fatto 5 maglie allungate adesso prendo il filo e chiudo questa è la prima quindi chiudiamo in questa maniera chiudiamo tutte le maglie e adesso faccio una catenella giro di nuovo il lavoro sul dritto qui dove abbiamo fatto le due catenelle di separazione dove abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado nelle due catenelle di separazione e lavoro 3 maglie alte 1-2. 3 una catenella rientro ancora nell'archetto delle due catenelle lavora ancora 3 maglie alte 1 2 3 adesso qui abbiamo la seconda maglia alta della diciamo della v perché lavorando la maglia alta 2 catenelle e una maglia alta si forma una v quindi vado sotto la seconda maglia alta così e faccio ancora 5 maglie allungate quindi faccio 1 2 3 4 5 chiudo tutte le maglie e lascio due punti sull'uncinetto così e adesso chiudo e quindi abbiamo fatto il primo faccio vedere così adesso andiamo avanti Adesso saltiamo dove abbiamo fatto 2 catenelle, una maglia bassa e 2, eh, 2 catenelle, le saltiamo e andiamo direttamente nel prossimo motivo. Dove abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Quindi vado nella prima maglia alta e ripeto: le maglie allungate. Quindi giro leggermente il lavoro verso di me, così mi viene comodo, e faccio 1-2. 3 4 5 chiudo lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo giro il lavoro sul dritto e vado qui dove abbiamo fatto le due catenelle quindi vado nell'archetto del due catenelle e lavoro 3 maglie alte 1 2 scusate l'ho preso presso male il filo 3 prendo un po di filo sono non tira ho fatto 3 maglie alte nell'archetto delle due catenelle adesso una catenella di separazione rientro nell'archetto lavora ancora 3 maglie alte 1 2 3 e adesso qui nella seconda maglia alta andiamo sotto la maglia alta e facciamo le maglie allungate quindi 1 2 3 4 5 e chiudo adesso Saltiamo dove abbiamo fatto la maglia bassa, dove abbiamo fatto 2 2 eh, catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle, vado nel, eh, nel prossimo motivo, quindi vado nella prima maglia alta, quindi vado sotto la costina, faccio le mie maglie allungate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, diciamo, se usate un filato più, più grosso, eh, allora ne fate 4 o 3 di maglie allungate, dipende dallo spessore del vostro filato. Dato che questo, il filato che sto usando io, è molto sottile, quindi io voglio eh, il mio punto puff lo voglio bello cicciottello, quindi ne faccio 5 maglie allungate. Però ripeto, se il vostro filato e, diciamo ho un filato più più grosso e più spesso allora non, non fate 5 maglie allungate ma ne fate meno ne fate 4 o 3 va bene allora ho fatto le mie maglie allungate adesso vado qui nelle due catenelle di separazione e lavoro le tre maglie alte 2 3 una catenella rientro maglie alte 1 2 3 e adesso qui nella seconda maglia alta lavoro le maglie allungate quindi vado 1 2 3 4 5 e chiudo ok quindi vado avanti così fino ad arrivare qui dove ho il primo angolo arrivata al primo angolo quindi lavoriamo normalmente come abbiamo fatto qua quindi vado qui abbiamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta poi abbiamo una catenella e poi ancora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi andiamo sul primo motivo e lavoriamo le maglie allungate quindi vado nella prima maglia alta e lavoro allora, scusate un attimo, eh? Prendo un po' di filo perché altrimenti tira un po' e mi dà fastidio. Ok. Allora, dicevo. Vado nella prima maglia alta, qui. Quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio 1 2 3 4 Scusate, 5. Ok. E chiudo così, giro il lavoro, vado nelle due catenelle. Quindi lavoro 3 maglie alte: 1-2-3. Una catenella, rientro 3 maglie alte: 1-2-3 vado nella maglia alta e faccio 1 2 3 scusate un attimo allora sì giusto scusatemi allora vado nella maglia alta e faccio 1 2 3 4 5 e quindi il primo motivo l'abbiamo fatto così ok Adesso qui abbiamo ancora una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Va bene? Quindi vado sotto la prima maglia alta e faccio le maglie allungate 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. Adesso giro di nuovo sul dritto diciamo dritto così il lavoro vado nelle due catenelle di separazione quindi all'interno dell'archetto delle due catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 1 catenella rientro e lavoro ancora 3 maglie alte 1 2 3 e adesso qui abbiamo maglia alta quindi facciamo andiamo sotto la maglia e facciamo le maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo così ecco faccio vedere questo è l'angolo così in questa maniera adesso lavoro qui la parte della spalla dove devo fare la manica quindi vado salto dove abbiamo le maglie la maglia bassa quindi vado su nella prima maglia alta della della v quindi una maglia alta di catenelle una maglia alta vado qui nella prima e faccio le maglie allungate 1 2 3, 4, 5 e chiudo. Vado nell'archetto delle due catenelle, lavoro 3 maglie alte 1, 2, 3. Una catenella, rientro 3 maglie alte ancora 1, 2, 3. Vado qui dove abbiamo la maglia alta che forma la V e quindi facciamo le maglie allungate 1 2 3 4 5 chiudo e adesso chiudo così e continuo la lavorazione fino ad arrivare al prossimo angolo. Quindi faccio ancora un motivo insieme a voi poi arrivate da sole fino all'angolo quindi vado qui dove abbiamo una maglia alta due catenelle e una maglia alta quindi vado sotto la prima maglia alta faccio 1 2 3 4 chiudo scusate io mi sono mi sono proprio fissata col 4 4 e 5 ok giro il lavoro e faccio 3 maglie alte nell'archetto delle due catenelle 1 2 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 adesso vado qui nella seconda maglia alta vado sotto faccio le maglie allungate 1 2 2 3 4 5 Chiudo Ok Quindi andiamo avanti fino al prossimo qui, al prossimo angolo che lo facciamo insieme e poi andate avanti da sole fino alla fine del giro all'angolo. allora vado nella prima maglia alta e lavoro le maglie allungate quindi faccio 1 2 3 4 scusate non si è visto e 5 e chiudo Adesso giro il lavoro, vado nelle due catenelle, nelle due catenelle di separazione, lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi ho lavorato dentro le due catenelle di separazione della V ok quindi vado adesso qui nella seconda maglia alta che forma la v e faccio 5 maglie allungate quindi sono 2 3 4 5 e chiudo così adesso vado nel secondo motivo qui sempre nell'angolo quindi abbiamo fatto qui abbiamo ancora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado qui nella prima maglia alta e lavoro le maglie allungate 1 2 3 4 5. Così, giro il lavoro vado nelle due catenelle di separazione lavoro 3 maglie alte 1 2 3, una catenella rientro. 3 maglie alte 1 2 3 e adesso vado qui sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo così e abbiamo formato abbiamo lavorato l'angolo così ok adesso lavoriamo questa parte quindi abbiamo ancora 1 2 3 4 5 e qui abbiamo ancora un angolo da lavorare e poi ancora 1 2 3 4 l'altra spalla dobbiamo lavorare qui l'altra spalla quindi abbiamo fatto questo è il davanti scusate non riesco a metterlo dentro la camera allora questo è il davanti questo è una spalla questo è il dietro perché il davanti e il dietro sono uguali quindi lavoriamo il dietro che sono cinque motivi 1 2 3 4 5 e qui abbiamo l'angolo e poi ancora 1 2 3 4 che forma l'altra spalla ok quindi lavoriamo e ci ritroviamo alla fine del giro allora arrivata alla fine del giro ho fatto eh, l'angolo adesso vado a chiudere qui dove ho iniziato con il punto puff quindi entro proprio qui faccio una maglia bassissima così adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui dove abbiamo fatto una catenella di separazione quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia bassissima seguente maglia bassissima e arrivo proprio qui allora scusate un attimo giusto arrivo nell'archetto di una catenella faccio una catenella rientro e lavoro una maglia bassa dentro l'archetto di una catenella adesso faccio 12 catenelle e qui dove abbiamo due punti puff qui sotto abbiamo la maglia bassa vedete quindi qui abbiamo fatto la maglia bassa allora vado qui vado proprio sotto eh, sotto la lavorazione dove abbiamo unito i due punti puff e faccio una maglia alta 2 catenelle rientro e faccio ancora una maglia alta quindi abbiamo fatto di nuovo la V 2 catenelle, vado qui nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia bassa 2 catenelle, vado qui dove abbiamo unito i due punti puff e vado proprio qui al centro e lavoro una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta, quindi adesso facciamo il giro in questa maniera però arriviamo dove abbiamo l'angolo e dobbiamo ricominciare cioè dobbiamo lavorare di nuovo le quattro maglie alte quindi qui lo facciamo insieme allora faccio 2 catenelle quindi ho fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta proprio qui al centro dei due punti puff vado nell'archetto di una catenella e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro no scusate scusatemi allora 2 catenelle maglia bassa nell'archetto di una catenella 2 catenelle vado al centro dei due punti puff e faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle una maglia bassa al centro proprio qui dove abbiamo la catenella di separazione 2 catenelle, vado qui al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta 2 catenelle, vado qui nella catenella di separazione, faccio una maglia bassa 2 catenelle. 2 maglie basse cioè una maglia alta 2 catenelle, rientro maglia alta 2 catenelle, maglia bassa all'interno di una catenella di separazione. Adesso qui siamo proprio nell'angolo, quindi facciamo 2 catenelle, vado al centro dei due punti puff, quindi entro qui al centro e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro e lavoro ancora una maglia alta una catenella rientro lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro ancora e faccio una maglia alta quindi abbiamo fatto di nuovo 4 maglie alte abbiamo fatto la stessa lavorazione all'inizio del giro nel primo giro 2 catenelle vado qui dove abbiamo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte vado proprio all'interno della catenella di separazione faccio una maglia bassa 2 catenelle vado qui al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle vado al centro delle 3 maglie alte separate da una catenelle faccio una maglia bassa 2 catenelle vado al centro dei due punti puff e lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle bassa al centro delle tre maglie alte separate da una catenella 2 catenelle prendo un po di filo e continuo quindi faccio vado qui al centro dei due punti puff lavoro una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta arrivo all'angolo 2 catenelle maglia bassa al centro delle tre maglie alte separate da una catenella 2 catenelle al, qui andiamo al centro dei due punti Puff. entro proprio qui proprio qui al centro lavoro una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle maglia bassa qui al centro dove abbiamo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte quindi vado qui nella catenella di separazione faccio una maglia bassa 2 catenelle una maglia alta qui al centro dei due punti puff 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle maglia bassa proprio qui al centro delle tre maglie alte separate da una catenella 2 catenelle e qui abbiamo l'angolo e ripetiamo facciamo una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta una catenella rientro lavora ancora una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta così 2 catenelle maglia bassa al centro delle tre maglie alte separate da una catenella quindi entro qui e lavoro una maglia bassa 2 catenelle e così via quindi lavoriamo in questa maniera per tutto il giro ricordatevi qui nell'angolo di fare l'aumento quindi dobbiamo fare una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta una catenella di separazione e ancora una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta lavorate tutte qui al centro dei due punti puff qui proprio questo che forma l'angolo ok quindi andiamo avanti per tutto il giro il giro quindi ho fatto ma la mia maglia alta 2 catenelle una maglia alta adesso 2 catenelle e vado a chiudere qui dove abbiamo iniziato con la maglia bassa vado a chiudere con una maglia bassissima così ok adesso con delle maglie bassissime arriviamo qui nella prima maglia alta della v quindi vado nella prima catenella e faccio una maglia bassissima vado nella maglia seguente adesso qui nella maglia alta faccio una maglia alta una maglia bassissima così in costa davanti una catenella e allungo il punto quindi ripetiamo quello che abbiamo fatto nel primo giro quindi questa lavorazione si lavora su due giri quindi adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto nel secondo giro quindi vado sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate 3 4 5 Chiudo una catenella. Nel primo punto puff facciamo così: chiudiamo tutte le maglie e poi facciamo una catenella. Invece, nelle, nelle prossime, nei prossimi punti puff chiudiamo diversamente. Allora, qui abbiamo le due catenelle. Vado nell'archetto nell delle due catenelle, lavoro. 3 maglie alte 2 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 e adesso vado qui dove ho la seconda maglia alta che forma la v quindi vado sotto la maglia alta e faccio le maglie allungate quindi 1 2 3 4 5 chiudo in questa maniera quindi lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo adesso vado qui quindi qui dove abbiamo fatto le catenelle 2 catenelle una maglia bassa 2 catenelle salto e vado direttamente nella nel prossimo motivo dove abbiamo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado sotto la prima maglia alta e faccio le maglie allungate 1 2 3 4 5 così e chiudo vado nell'archetto delle due catenelle e lavoro 3 maglie alte 1 2 una catenella, rientro ancora 3 maglie alte. 1 2 3 E adesso lavoro qui nella seconda maglia alta le maglie allungate. 1 2 3 4 5 E chiudo. Così <coughs> quindi lavoriamo fino ad arrivare qui vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare qui l'angolo e poi andate avanti da sole fino ad arrivare a chiudere per formare le maniche quindi sotto le braccia lo scalfo ok quindi andiamo avanti arriviamo qui vi faccio vedere l'angolo quindi qui abbiamo le quattro maglie alte e vado qui nella prima maglia alta delle quattro quindi vado sotto la maglia alta e lavoro le maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo giro leggermente il lavoro verso di me quindi vado all'interno delle due catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella rientro ancora 3 maglie alte 1 2 3 adesso vado nella seconda maglia alta che forma la v vado sotto la maglia alta e faccio ancora le maglie allungate 1 2 3 4 5 e chiudo così un po di filo adesso qui abbiamo ancora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi vado sotto la prima maglia alta prendo il filo giro leggermente il lavoro e lavoro lavoro 5 maglie allungate 1 allora scusate 1 2 3 4 5 e chiudo vado all'interno delle due catenelle di separazione lavoro 3 maglie alte 1 2 3 Una catenella, rientro tre maglie alte. 1 2 3 E adesso qui nella seconda maglia alta che forma la V, lavoro le maglie allungate. 1 2 3 4 5 ok abbiamo fatto di nuovo l'angolo adesso vado direttamente qui nel prossimo nella prossima v e lavoro normalmente quindi faccio le mie maglie alte allungate 1 3 4 5 scusate le maglie allungate non le maglie alte le maglie allungate così vado all'interno delle due catenelle lavoro 3 maglie alte una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 e qui lavoro le maglie allungate nella seconda maglia alta 2 3 4 5 Allora, faccio vedere. Ecco. Questa è la lavorazione che dobbiamo fare. Quindi, ripeto, dobbiamo ripetere sempre questi due giri. Quindi, nel prossimo giro, quando andiamo a chiudere, iniziamo con delle maglie bassissime, arriviamo all'interno dell'archetto di una catenella. Allora, adesso avvicino così allora arriviamo all'interno della catenella di separazione facciamo una maglia bassa 2 catenelle e qui al centro dei due punti puff lavoriamo una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri ok ripeto fino ad arrivare sotto le braccia per formare poi chiudiamo per fare lo spazio per le maniche va bene quindi ci ritroviamo quando arriviamo alla nostra misura quindi la misura eh, diciamo varia dalla, ta, eh, dalla taglia quindi la mia misura è intorno ai 19 18 19 centimetri quindi man mano che, che lavorate provatelo ok quando poi siete sicure che siete arrivate sotto le braccia allo scalfo poi chiudiamo eh, chiudiamo al cerchio insomma e poi andiamo avanti insieme, ok. A dopo, fatta la mia misura, adesso sono pronta per chiudere qui per eh, formare lo spazio per, le, per fare le maniche. Ok, quindi io sono arrivata, eh, diciamo, ho fatto il giro dove facciamo il punto puff 3 maglie, alte una catenella, 3 maglie alte e il punto puff adesso devo ricominciare il giro devo fare il primo giro quindi sono già arrivata qui con delle maglie bassissime all'interno della catenella di separazione del gruppo delle tre maglie alte quindi ho fatto la mia maglia bassa e adesso faccio due catenelle e poi vado qui al centro dei due punti puff e faccio la maglia alta 2 catenelle e una maglia alta così 2 catenelle una maglia bassa all'interno della catenella di separazione quindi adesso lavoro fino ad arrivare qui qui dove facciamo gli aumenti nell'angolo ok quindi lavoro questa parte arrivo qui e poi chiudiamo insieme le due parti atta qui dove facciamo gli aumenti nell'angolo quindi vado qui centro dei due punti puff faccio la maglia alta 2 catenelle e maglia alta 2 catenelle e una maglia bassa qui al centro dove abbiamo fatto 3 maglie alte una catenelle 3 maglie alte e faccio una maglia bassa 2 catenelle adesso qui proprio al centro dove facciamo gli aumenti devo fare una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi entro e prendo anche l'altra metà ed entro qui al centro dei due punti puff qui prendo il filo e faccio la maglia alta quindi passo eh, passo da eh, tutte e due le parti ecco faccio la maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle e vado avanti a lavorare così quindi faccio 2 catenelle maglia alta 2 catenelle maglia alta adesso lavoro normalmente fino ad arrivare eh, diciamo dall'altra parte dove dobbiamo chiudere anche qua ok arriviamo qui quindi lavoriamo questa parte ci ritroviamo qui all'angolo e qui dove abbiamo gli aumenti quindi nell'angolo allora faccio la mia maglia bassa qui al centro all'interno della catenella di separazione 2 catenelle adesso entro qui proprio qui dove facciamo eh, gli aumenti entro e prendo anche l'altra metà così mi raccomando dal dritto quindi girate il lavoro così dal dritto entrate qui al centro dei due punti puff prendete il filo e fate una maglia alta 2 catenelle rientro prendo tutte e due le parti quindi rientro e faccio ancora una maglia alta e adesso lavoro normalmente. Quindi faccio 2 catenelle e qui una maglia bassa. Dove abbiamo 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte, 2 catenelle al centro dei due punti puff. Facciamo la maglia alta, 2 catenelle rientro, maglia alta. 2 catenelle maglia bassa e così via quindi adesso dobbiamo lavorare a giro quindi dobbiamo lavorare sempre a giro fino ad arrivare eh, alla lunghezza che desiderate ok quando lavoriamo questa parte poi facciamo le maniche va bene quindi ci ritroviamo eh, ci ritroviamo dopo, vi faccio vedere, io lavoro un po', faccio un po' di giri poi vi faccio vedere l'effetto uh, della lavorazione e poi facciamo anche la manica. Allora, eccomi qua, io sono andata avanti con la mia maglia e ho fatto anche, insomma, ho fatto anche un bel po' di giri, però ancora, continuerò ancora, vado ancora avanti perché la maglia è ancora corta, però vi faccio vedere che nel frattempo ho fatto anche una manica. Ecco, allora io la manica l'ho fatta abbastanza stretta, mi è stata chiesta stretta e quindi l'ho fatta in questa maniera. Allora, qui se la volete lasciare come si presenta la manica, perché l'apertura arrivava qui, vi faccio vedere, arrivava qui, ma dato che eh, la manica risultava eh, larga, mi è stato chiesto di stringerla e quindi l'ho fatta così. Ok, quindi poi qui. Con l'ago e con la lana con la stessa lana farò dei punti invisibili in modo che poi qui non si vede la cucitura vi faccio vedere ecco quindi poi qua andrò a cucire farò dei punti invisibili e chiuderò questa parte sul fianco va bene allora e da questa parte ho fatto lo stesso quindi ho chiuso e adesso qui Inizierò a fare la manica. In pratica, la manica è molto facile da fare perché dobbiamo riprendere la lavorazione. Quindi, qui ho finito il giro dove ho fatto il punto puff 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, e il punto puff qui nell'archetto delle 2 catenelle. Quindi, adesso prendo il filo, vi faccio vedere l'inizio, che è molto facile. Quindi, ripeto, dobbiamo solo riprendere le maglie poi volevo dire prima di farvi vedere la manica se con l'uncinetto se avete iniziato eh, la lavorazione con l'uncinetto del 3 e eh, mezzo scusate e man mano che andate avanti vi rendete conto che la lavorazione stringe allora cambiate uncinetto e lavorate con l'uncinetto mezzo misura più grande va bene quindi eh, io man mano che sono andata avanti mi sono resa conto che stringeva questo è un punto che stringe un pochino quindi ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 infatti qui poi la lavorazione si è allargata abbastanza va bene allora prendo il filo e iniziamo qui la manica vi faccio vedere l'inizio e poi ovviamente andate avanti da sole anche perché eh, il punto lo sapete allora vado qui dove abbiamo il punto puff al centro dei due punti puff e vado anche qui dall'altra parte quindi inserisco l'uncinetto da tutte entrambe le parti lascio il filo lungo così poi chiudo bene con l'ago allora entro faccio una catenella 1 2 3 catenelle più 2. quindi dobbiamo fare una v rientro scusate un attimo ecco quindi rientro in eh, da tutte e due le parti e faccio una maglia alta così 2 catenelle adesso lavoro da questa parte vado qui al centro dove abbiamo la una catenella di separazione faccio una maglia bassa 2 catenelle vado al centro dei due punti puff faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta 2 catenelle maglia bassa qui al centro delle maglie alte 2 catenelle qui al centro dei punti puff faccio una maglia alta 2 catenelle rientro maglia alta ecco quindi ho ripreso la lavorazione è molto facile arriviamo alla fine del giro e chiudiamo nella terza catenella iniziale Qui della maglia alta dove abbiamo iniziato abbiamo iniziato con 3 catenelle più 2 quindi andiamo a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima sono arrivata alla fine del giro allora ho fatto le due catenelle cioè ho fatto la maglia bassa eh, all'interno qui dove abbiamo la catenella di separazione 2 catenelle e chiudo nella terza catenella iniziale così adesso vado qui nella prima maglia alta della v faccio una maglia bassissima però in costa in costa davanti adesso allungo il punto e faccio le maglie allungate 1 2 3 4 e la prima maglia che abbiamo allungato 5 chiudo e faccio una catenella quindi il primo punto puff lo chiudiamo così adesso vado all'interno delle due catenelle quindi abbiamo fatto la v una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi entro nelle due catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 adesso qui nella seconda maglia alta facciamo il punto puff quindi entro sotto la maglia alta in questa maniera giro leggermente il lavoro verso di me e faccio i punti puff 1 2 3 4 4 e 5 chiudo in questa maniera lascio due punti sull'uncinetto e adesso chiudo tutte le maglie allora facciamo la stessa cosa da questa parte quindi facciamo 1 2 3 4 5 3 maglie alte 1 2 3 una catenella 3 maglie alte 1 2 3 e adesso qui nella seconda maglia alta facciamo il punto puff 1 2 3 4 5 e chiudo quindi andiamo avanti sempre a giro fino all'altezza cioè alla lunghezza che ci serve ok ripeto io ho fatto una manica abbastanza stretta se per voi la manica va bene non, non avete bisogno di cucire di chiudere ok allora facciamo la manica e poi ci ritroviamo per fare qualcosa per lavorare anche lo scollo va bene quindi andiamo avanti a lavorare la manica e ci ritroviamo dopo ciao Eccomi qua, allora fatte tutte e due le maniche, eh, io le ho fatte abbastanza lunghe perché a me piacciono le maniche che coprono un po' le mani. Ehm, adesso facciamo qualcosa allo scollo. Dato che lo scollo è abbastanza largo, quindi avevo pensato di fare una scollatura un po' eh, diciamo diversa dal solito, ok? però Fare la scollatura giro il lavoro sul rovescio, quindi vado sul rovescio del lavoro così, ok. Allora adesso prendo il filo, dobbiamo riprendere le maglie. Quindi ora vi faccio vedere. Quindi qui è dove noi abbiamo iniziato abbiamo fatto la catenella e poi abbiamo fatto una maglia alta 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle saltiamo due maglie una maglia bassa va bene quindi adesso riprendiamo eh, la lavorazione quindi mi raccomando girate il lavoro sul rovescio allora vado qui su una spalla allora quindi facciamo Qui. allora qui dove abbiamo il punto puff abbiamo anche abbiamo la maglia alta vi faccio vedere più da vicino vediamo se riesco qui abbiamo la maglia alta dove abbiamo fatto il punto puff quindi noi riprendiamo da qui quindi prendo il filo entro centro delle due maglie alte allora vado qui nella prima maglia alta vado in costa davanti prendo il filo faccio una catenella adesso allungo il filo e faccio il punto puff, proprio dentro la maglia alta così in costa davanti come abbiamo lavorato fino adesso così faccio 1 2 3 e il primo punto che abbiamo allungato sono 5 chiudo faccio una catenella adesso qui al centro lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 qui dove abbiamo il punto puff quindi spostiamo il punto puff abbiamo la maglia alta e facciamo le maglie allungate 1 2 3 4 e chiudo allora scusate il primo giro lo faccio con l'uncinetto del 3 e mezzo poi invece vado avanti con l'uncinetto del numero 4 in modo che la lavorazione poi mi risulta morbida perché quando poi eh, quando poi finisco oh, la questa eh, questa lavorazione diciamo che la lavorazione poi va sul dritto quindi poi pieghiamo sul dritto del lavoro oh, va bene quindi il primo giro lo faccio con l'uncinetto del 3 e mezzo allora qui abbiamo la maglia bassa saltiamo e andiamo nel prossimo Qui dove abbiamo il punto puff, quindi entro nella maglia alta, faccio le maglie il punto puff 2, 3, 4, 5, e chiudo. Vado qui all'interno in questo foro e lavoro le tre maglie alte 1, 2. 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 e qui dove ho il punto puff nella maglia alta lavora ancora il punto puff quindi faccio 1 2 3 4, 5 e chiudo. E continuo così per tutto il giro. Quindi qui abbiamo il punto puff, vado nella maglia alta del punto puff e faccio ancora 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo così. Vado nel foro lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una catenella rientro 3 maglie alte 1 2 3 e nella maglia alta lavoro il punto puff 1 2 3 4 e chiudo e vado avanti così per tutto il giro allora qui abbiamo il punto il punto puff quindi faccio allora questo lo salto e vado nel prossimo 1 perché qui abbiamo abbiamo gli aumenti abbiamo la spalla quindi salto e vado qui allora scusate un attimo che controllo bene allora qui noi abbiamo fatto sì ok allora vado direttamente nel prossimo punto puff qui e lavoro 1 2 3 4 5 e chiudo 3 maglie alte nel foro 1 2-3 una catenella 3 maglie alte 1-2-3 e il punto puff 1-2-3-4-5 e chiudo ok quindi uh, andiamo avanti così per tutto il giro allora faccio rivedere dove abbiamo fatto gli aumenti all'inizio del giro abbiamo fatto quattro maglie alte separate dalle catenelle 2 catenelle allora una maglia alta 2 catenelle una maglia alta una catenella poi una maglia alta 2 catenelle una maglia alta quindi saltiamo la prima maglia qui dove abbiamo fatto il punto puff il primo quindi lo saltiamo e lavoriamo le due maglie centrali quindi vado nel primo e lavoro 1 2 3 4 5 vado qui al centro e lavoro 3 maglie alte 1 2 3 1 catenella rientro maglie alte 2 3 e il punto puff nella maglia alta seguente quindi 1 2 3 4 5 così ok quindi gli angoli dove abbiamo fatto gli aumenti lavoriamo le due maglie alte centrali poi salto qui dove abbiamo la quarta maglia alta vado proprio qui nel seguente punto diciamo nel seguente motivo quindi vado dove ho la maglia alta e faccio il punto puff 1 2 3 4 5 chiudo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte e il punto puff 1 2 3 le maglie allungate 2 3 4 5 ok va bene quindi andiamo avanti adesso così per tutto il giro e poi il punto lo sapete dopo che abbiamo finito il giro dobbiamo fare una maglia bassa qui nella catenella di separazione 2 catenelle una maglia alta 2 catenelle una maglia alta al centro dei due punti puff quindi dobbiamo andare avanti così adesso io non so quanti giri farò quindi eh, man mano che vado avanti lo provo quando poi arrivo ad un'altezza che mi piace poi eh, diciamo chiuderò il lavoro e poi vi dirò quanti giri ho fatto per mm, diciamo per fare questo bordo che poi farò il rivolto sul dritto del lavoro ok quindi io vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto eccomi qua ho finito il collo quindi io sono andata avanti sono andata avanti per 20 centimetri 20 centimetri sono 7 motivi quindi io sono andata avanti per 7 motivi ok? quindi questo è un collo che potete mettere così sulle spalle a chi piace oppure lo potete mettere anche così così davanti in questa maniera eh, si può utilizzare anche con un dolce vita perché no è anche molto carino eh, comunque poi metterò diciamo il lavoro sul manichino e vi faccio vedere come il progetto come sta ecco com come si indossa io purtroppo non lo posso indossare perché non è della mia taglia quindi eh, cioè ho fatto una taglia 1 a 44 allora adesso bisogna solo nascondere tutti i fili e il lavoro è finito ok allora io spero tanto che questo progetto è stato di vostro gradimento e che desiderate anche voi realizzarlo questo è il primo progetto del 2019 spero tanto di realizzarne ancora tanti insieme a voi io vi saluto vi ringrazio eh, per avermi seguito e eh, al prossimo tutorial un bacione a tutti ciao